Calogero si prova all'esterno, attenzione su Perez, si prova in fila e mezzo, mamma mia che mano prona di Calogero! Ragazzi benvenuti sul mio canale benvenuti su f 122 nella carriera del nostro Calogero Bottas Siamo nella seconda stagione, nella seconda gara e finalmente siamo arrivati dopo eh, due anni in Ferrari Diciamo che la prima gara non è stata proprio eh, un idillio però non è andata malissimo Vi ricordo che trovate tutti i video della carriera di Calogero Bottas in una playlist qui sul canale Detto questo, andiamo a fare un recapino della situazione prima di cominciare. Dunque, in questo momento, primo in classifica c'è Verstappen con 25 punti, visto che ha vinto, ovviamente i punteggi ricalcano l'ordine eh, d'arrivo dell'ultima gara, perché era pure la prima della stagione, poi Perez, Hamilton, Alonso, Albon, che è passato in Mercedes, Norris, il nostro caraggio robotas, Charles Leclerc, Russell e Gasly vanno a chiudere la top 10. Quindi adesso ci aspetta il Gran Premio di Jeddah, che è una pista che a me in generale non mi dispiace. Ovviamente è inutile dire che non riusciremo a far piove in Arabia Saudita, ma anche noi stavamo di piangere perché stavo già a pensare che se piove piango, ma non è possibile, quindi andrà tutto liscio con il meteo sicuramente. vabbè, no, Questo è scontato, raga, ma ci manca pure davvero che riusciamo a far piove in Arabia Saudita. Primo giro, dai, ok. 1.30-0 per ora solo va bene. Ora dobbiamo riuscire subito per fare il secondo tentativo. Cerchiamo di staccare pure qui forte. Ho perso tutto, bella staccata del merda, <ride> ma va vaffanculo. Vai calò. Dai, ultime gomme, 5 minuti e 43, pista libera, esco adesso. Esco adesso che ho pure del beccare traffico. Ah, no, c'è un schumacher davanti, mi sono completamente scordato di prendere di distanze. Meno male che rientra. Meno male che rientra, però sta sci qualcuno. Speriamo di non becca traffico adesso. Porca puttana Gasly, Gasly la vedete dai coglioni? Nooeh no. Non c'ave ma riuscita a fare n'altro La griglia di partenza per la gara di domani è chiusa ma prima di iniziare ricordiamo le prime tre posizioni Verstappen Perez e l'uomo della pioggia 29, 7 e 10 potevamo fare, tre decimi ce l'avevamo, potevo partire in pole Secondo... Ma proprio si cioè c'avevo la pole position Potevamo dare un segnale Invece mi dato il solito segnale che sono un coglione non è prevista pioggia, le condizioni sono buone Sì, Alex, penso che non pioverà Ma te voglio dare sta notizia, non serve guardare guardi le previsioni Porca, avevamo preso Perez Questo ci butta tutto e due in griglia Mannaggia la miseria di quando le gare Iniziano male Devo stare calmo, devo stare calmo perché se me agito è peggio oh, Vabbè, così troppo calmo però Devo azzeccare una partenza, addio delle partenze Dammi una mano Una partenza come si deve Eh, Poteva andare no, decisamente peggio calogero si prova all'esterno Attenzione su Perez Si prova in fila e mezzo Mamma mia che manovruna di Calogero Grande Calogero Grandissimo Mamma mia che manovra raga Mi devo fare casini adesso Siccome sono un po' fredde oddio, oddio, oddio, oddio, Sta curva mi fa paura, mi fa paura Aiuto, aiuto, aiuto Mamma mia ho fatto un casino l'importante è che però siamo rimasti davanti a Perez per il momento bene così, adesso dobbiamo prendere un po' di ritmo, respirare, possibilmente senza far guai e non fa scappare Verstappen tanto Verstappen se n'è andato, mamma mia, ha dato due secondi e mezzo già questi volano all'inizio niente, sta, sta curva mi fa il terrore raga, dopo il giro qualifica dove sono bloccato perdo una vita lì sono troppo safe troppo safe ma c'ho paura c'ho paura infatti per se sta riveni sotto non finisce male sta cosa quello che ci prova ci prova no sta lontano eh. però è vicino è lontano ma è vicino ma come nuova strategia perché volevamo cambiare strategia già siamo una pippa con le strategie standard poi in Ferrari non mi sembrate proprio famosi per i cambi di strategia fenomenali io rimarrei con quella che avevamo prima di strategia mamma mia ma sai che Verstappen è imbattibile pure quest'anno ci vorrebbe che scoccia che per chi non è di Roma vuol dire che romper il motore devo dire che non sto con la macchina veramente appunto per sta gara sono stato in condizioni migliori per setup sinceramente comunque muoio il giro del pit, tocca capire se aspettà o no io come al solito farei comando a lui va da davanti, se lui rientra io rientro, se lui non rientra io non rientro, marco lui informazioni su Hamilton, ha riscontrato una sorta di problema meccanico oh, meno male, va. così si impara in una nazionale Mercedes io me la sono andata apposta lasciamo guardarla sono venuto da Ferrari dove la prima gara giustamente il DRS mi ha fatto tribolare si è spasciato ogni 2x3 informazioni... oh, Norris fuori sessione questo è molto buono bene, dice sta bene così impari a fare fenomeno Adesso è il momento pit. Le delle gomme sono buone, Rientra. Rientrato. Quindi vado dietro. Marchiamo a Uomo Verstappen. Come ci sei box? Oh, io sto in box. Fatemi sci. Fatemi sci. Fatemi sci, fatemi fatemi cazzo. Cazzo, fatemi sci. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box Se la attraversi ci becchiamo una penalità. Sì, sì Non mi rompe i coglioni, Alex Ok, adesso siamo avanti Schwarzman Soprattutto c'è come fredde Cerchiamo di non fasse super a Hamilton adesso, dietro Ma c'era il motore rotto poi Hamilton, ma che è risuscitato? fa casino con i tasti, aiuto, aiuto, mi sto imparicando. Ho messo la modella da sorpasso. Ho perso un anno di vita quando ho visto. Adesso ripassiamo avanti ai box, in teoria. Dovremmo recuperare un po' di posizioni perché noi eravamo secondi, quando siamo entrati. Distacco dall'auto davanti. Da secondi. Dai è uscito qualcuno dai box. Attenzione, uscito pure Albon, attenzione, uscito Albon! Ma ah, ci su, ci ha fregata la posizione Però no, ci dovrebbe avere gomme fredde La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme amo. Sì, ci vedo Alex Ci vedo Alex, non rompe Adesso è il momento giusto DRS, Hertz, attacco all'esterno, bene così su Albon, va oh, benissimo. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Adesso siamo anche Perez che invece stava di dietro, ha guadagnato 2 secondi e 8, praticamente, anzi pure di più perché adesso noi abbiamo tirato per, per il chiappa Albon secondi e mezzo, tanto per stampa sta a sta? dieci secondi ragazzi, rendetevi conto quanto tempo ha perso il box 2,5 secondi mazza ma l'ho ho tantissimo questo pezzo siamo a due secondi è difficile ripiarlo raga perché pure con ripio, lo ripio devo pure sorpassare poi non è che quello si leva, non è una persona così gentile e adesso bisogna riuscire a superarlo cerchiamo di tenesse l'Hertz da parte È uh. cioè, se ricordate c'era in appuntamento adesso andiamo io volta torta l'herz perché siamo usciti dal dia se mannaggia a me È troppo troppo safe di certo errore che butta tutta all'aria sorpasso Hertz, stiamo a sfruttare tutto. 10 9 8 7 6 5 è finito, raga. È finito niente. Decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Alex, sarei un po' impegnato se ci ha fatto caso qui davanti. Oh, ma quanto freni, Perez? Ci tua Oh c'è Albon dietro che comunque si è riavvicinato eh? effettivamente c'ha ragione Alex a visacce sta proprio vicino, tacci su Albon e vattene dov'è lì a sorpass non riesco a ripiare raga sei all'ultimo giro non riesco a ripiare Oh, calogero dove prova? Incrociare una traiettoria con l'esterno, ma è un punto dove è impossibile passare. Tutto l'erzo che c'ho! Non c'ho più manca di DRS, è impossibile, raga, non ripianto. Mannaggia te, guardate. Oh. Non c'è resta appena, tutto per cambiare. Ma porca miseria, vabbè, raga. Comunque, si, sì, primo podio, però sto a rosicare, raga Sinceramente, perché potevamo farlo secondo? Mannaggia la miseria. Beh ragazzi, vince Max Verstappen, secondo Perez e terzo il nostro calogero Bottas. Poi Albon, Alonso, Hamilton, Charles Leclerc, settimo, Ricciardo, Guagnu Gio e Gasly vanno a chiudere la top 10. Il giro veloce se lo becca Perez per un niente, per nemmeno un decimo praticamente. E sto rosicando come non mai perché praticamente abbiamo buttato 4 punti solamente perché potevamo sicuramente far secondo posto lì ai box. Non ho fatto una scelta intelligente entrare insieme a Verstappen forse se avessi anticipato il giro o l'avessi posticipato avrei trovato meno traffico devo impararmi a fare sta cosa cioè non rientrare quando rientrano tutti perché quando rientrano tutti rimaniamo incastrati in mezzo al traffico e perdiamo un sacco di secondi se pensate che avremmo perso 10 secondi lì ai box e siamo arrivati a 12 da Verstappen e eh, a un secondo ne manco da, da Coso qui da, da Perez sicuramente eravamo arrivati i secondi e stavamo vicino a Verstappen. Vabbè costa delusione nell'anima comunque sia andiamo a guardare la classifica che si smuove comunque sia C'è sta Verstappen a 50 Punti, poi Perez a 38, Hamilton, Alonso, Albon e il nostro Galo Bottas, che sale in sesta posizione a 21, che comunque sia non è male: 21 punti, perché siamo in zona terzo posto, sostanzialmente, che sta a 23. Però dovremmo salire ancora perché Verstappen sta già a prendere largo, già sta più di una vittoria di distacco in marcia sua. Detto questo, io, come al solito, vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme. E ci vediamo al prossimo video. Sto veramente rosicando, ma proprio odio.